Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo brevissimo video per parlare dei social media di simdrivers.eu perché effettivamente Giuseppe stamattina mi ha lasciato un commento dicendo sarebbe bene avere un canale di simdrivers per le iscrizioni, sarebbe più intuitivo eccetera allora questo mi fa rendere conto che i social di simdrivers sono assolutamente non perfettamente pubblicizzati allora in realtà... Trovate tutti i link di tutti i social di SimDrivers sempre in tutte le descrizioni di tutti i nostri video, che siano esse live o video che carico io. E in particolare oggi ho aggiunto un invito, che non scade mai, proprio per Discord, e Vi invito assolutamente a partecipare, anche se non correte ragazzi, solo perché ci seguite, venite perché così facciamo amicizia, riusciamo a scambiare eh, idee, discutiamo, passiamo dei bei momenti insieme e rende viva la nostra comunità. Quindi vi invito assolutamente a raggiungerci su Discord, in più, giustamente come diceva Giuseppe, lì eh, facciamo, passiamo tutte le informazioni che comunque sono riprodotte sul, sul nostro forum simdrivers.eu e e quindi ci sono le iscrizioni, le istruzioni, eccetera. Così in modo tale da veicolare tutte le informazioni utili per l'organizzazione dei campionati for fun, eccetera. Quindi, ragazzi, non esitate, venite, seguiteci su Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, eh, su Discord, ovunque, ragazzi. Vi aspettiamo, a braccia aperte, noi ci vediamo prestissimo. Al solito un abbraccio, ciao!